Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Stiamo in piedi? Sì perché Giuliana essendo diversamente alta veniva così da seduta. Ciao amo! Ciao! Avete notato mi sto trasformando in buco? Ma perché stai dicendo questa cosa da stamattina? Ebbene, eh questi capelli sembrano buco, ma capite chi è buco? Quello che ha appeso Morgan su pancia. Bravissima! Come va, ragazzuoli? Tutto bene? Fa caldo! Fa caldissimo, fa caldissimo. Fa... Poi oggi di che cosa parliamo? Allora, oggi parliamo dell'aeroporto di Stansted. Wow, sì. l'aeroporto di Stansted! Sì. Che non si dice Stansted? Molti sì. li ho sentiti, eh. Sì, sì. Ovviamente, come sapete, a Londra eh, ci sono tanti aeroporti: l'aeroporto di Stansted, l'aeroporto di Stansted, l'aeroporto di Stansted, no, Heathrow, Stansted, Gatwick, Gatwick. Non si riempie, non si allora, lo e, e ce ne manca un altro, no, basta, sono 5 No, ITRO l'abbiamo detto No, non l'hai detto Sì, l'ho detto ITRO Stansted Gatwick Ah, Luton Ah, Luton Luton e London City Airport Ecco eh. ce ne sono tanti però sicuramente mh, per chi di voi è andato a Londra avrà notato che quasi sempre O almeno noi atterriamo a Stansted Sì, o a Stansted o sì. a, a Gatwick A ITRO no perché cosa? Probabilmente Esatto, indovinate <ride> perché atterriamo sempre a Stansted principalmente a Stansted perché è, più economico. è molto più economico <ride> perché ci sono le compagnie low cost che atterrano tra le tante, che in pratica ha fatto proprio la base sì. operativa, la compagnia aerea Ryanair, Ryanair. chiaramente facendo eh, sti voli super economici che quasi ti pagano te te te per <ride> andarci <ride> e sì. questo magari può essere anche uno spunto di riflessione sul perché facciano queste cose è vero quindi arriviamo sempre a Sunset no allora Statura vabbè exigente, ovviamente ce ne sono tantissime di compagnie low cost da, eh? da un punto di vista di collegamento al centro chiaramente ITRO è quello meglio connesso al centro perché si trova già eh, sulla linea della metropolitana però sì. a quell'aeroporto arrivano principalmente le compagnie di bandiera sì quindi... sì tutte le compagnie di linea esatto infatti eh... Giuliana in passato eh... Teneva proprio i milioni, sì, sì. è andata uh, a Londra prendendo uh, la British Sì, bellissimo! Sì, molto. sì. sì. sì. Che costa. Beh, pensate che bello c'è cioè, un viaggio comunque breve di uh, due ore e mezza eh, mi hanno dato il, il cornetto una cosa bellissima non è stata con me no è vero e uffa pensate infatti che durante questo viaggio breve di due ore e mezza mi hanno portato un cornetto buonissimo sfogliato con il prosciutto e il formaggio che era qualcosa di buonissimo non l'ho mai più trovato una cosa del genere e altre cose da mangiare eh, come avete potuto notare anche <ride> Giuliana eh, è un'ottima forchetta eh. <ride> Ma che fai? Ma è pazza No, aiuto, dovete sapere una cosa Io ho perso la pace mia Ah, mi visto Giuliana? Come fai? Come fai in mezzo alla strada? È una volta? Ha avuto paura anche della sua ombra <ride> È vero? Dici, confessa, che cosa era spaventata, successo? stavo camminando e il sole faceva uno strano riflesso. Giulia, tu problemi? Una strana ombra e c'era la mia ombra e io mi sono spaventata pensando che ci fosse qualcuno dietro di me. Cioè, e io mi sono spaventato perché ho visto, mi ha visto Giuliana spaventarsi. Io poi ho paura dei rumori. Di quando ho sento rumore, sai. So. Ma avete capito a che livelli siamo arrivati? Ma che bei capelli, Antonio. Sono bugo. Diteglielo che se li deve tagliare, per favore. No, no, no, no. Anzi, ho deciso di. di farmi crescere. Vabbè, comunque adesso torniamo al dunque. Scartando Hydro che è costosissimo. E noi. Ah Vabbè, cioè, se avete i soldi, pagliate <ride> l'aereo divino. Noi comunque arriviamo sempre a Sunstead Che è un aeroporto sicuramente ottimo da un punto di vista sì, di, ma, di collegamento. Ma in aggente. questo modo Giuliana ha acceso il condizionatore, ma non ha messo. No, no, no! Quiet. avevo messo quiet e l'ho tolto perché sento caldo non ci può stare no, che un no, certo eh no. Vabbè. come stavamo dicendo l'aeroporto di Stansted in realtà è perfettamente connesso al centro sì. cioè davvero serie... quasi quasi tutti. Tutti. Sì, sì, sì, quasi Stansted non lo so, mi sta nel cuore. Sì, no, Stansted <ride> è... è un è aeroporto, sì. quanto quasi più o meno da... Eh... Eh, vabbè, sta a 56 km dal, dal centro di Londra sì. ma che cosa consistono questi 56 km? dipende chiaramente se prendete il jet se volate o se um, andate con la moto con la macchina, col bus, col treno eccetera eccetera, eccetera. Allora, diciamo che ci sono diversi modi per raggiungere il centro di Londra dall'aeroporto di Stansted ragazzi io non ho la, la pancia cioè nel senso la pancia oh. è in qualche... <ride> Ci sono diversi modi per raggiungere il centro di Londra dall'aeroporto di Stansted. E ovviamente tutto dipende un po' dalle vostre esigenze economiche o da un punto di vista di tempo. Sì, mm. sì. Quali sono i principali modi? Allora, si può andare con il treno, cioè quindi dall'aeroporto al centro di Londra, treno, bus, e volendo autonoleggio, o anche, e... come o le navette. Eh, esatto. Perché significa? Che cosa significa questo? Vabbè, allora, cominciamo a parlare del treno. Perché noi comunque abbiamo sfruttito in pratica di tutti questi mezzi, sì, a seconda delle, sì. delle volte, delle esigenze. Eh, cominciamo a parlare col treno. Qual è il treno che in genere si prende dall'aeroporto di Stasted? Il National Express. Si chiama National Express? Oh, oh. London Express. Stasted Express. Ah, lo Stasted sono... Ok, vabbè. Vabbè ed express, giusto? Ma mi stai facendo venire dubbi anche a me, Vai vado bene. a controllare un secondo. E ovviamente chi aveva ragione secondo voi? Io. E quanto costa? Allora dipende cioè, ovviamente se state programmando un viaggio a Londra turistico oppure state prenotando un trasferimento a Londra chiaramente sicuramente vi organizzerete per tempo non penso che siate tutti come noi che in genere prenotiamo una cosa da un giorno all'altro perché vabbè sta facendo la tipa buona ah, ma quando vabbè. mai quindi, in tempo facciamo le avventure vabbè. ma quando mai ma comunque ehm, è prenota quindi... in anticipo non è vero eh, quindi <ride> con largo anticipo è una falsa, no, non le credete. Prenota in anticipo, sempre. Falsa! Sei falsa! Perché <ride> Malgogno, eh? Falsa! Shh! Ah, allora. Quindi prenotando con largo anticipo si può sicuramente risparmiare molto, del tipo si può pagare anche circa 10-15 sterline per quanto riguarda quindi, la tratta per esempio di andata e circa 20-25 sterline per quanto riguarda in totale andata più ritorno. Ok sì, sì. sì. Eh, ovviamente il treno è il mezzo di trasporto più veloce in assoluto perché impiegherete circa 45 minuti dal, dall'aeroporto di Stansted per raggiungere il centro di Londra. Quanto? 45 minuti. 45. E quindi ehm, in genere non ci sono fermate intermedie, nel senso che tra l'aeroporto e il centro non ci sono fermate intermedie nelle varie zone di Londra, tutte le fermate in genere si trovano in zona 1 e possono essere per esempio Liverpool Street, poi c'è la fermata di Stansted e Tottenham Hill, se non sbaglio? Stansted è la fermata, ritornano indietro. Stratford voglio dire. Sì, Stratford esattamente, dove tra l'altro Stratford soprattutto per le persone che arrivano a Londra con noi eccetera eccetera, è proprio un punto di snudo fondamentale perché avendo diciamo case tra il nord e l'est di Londra, è, diciamo è un punto giusto sì. dal quale poi poter dirigersi no, nei sì, vari quartieri sì. che sono di nostra competenza. Sì è vero. Sapete che queste sono cose del demonio? Cioè, mentre sto parlando con voi, si è fatto una microcondensa in queste ciabatte. Ve lo giuro, i ragazzi, sembrava di stare tipo in una palude in questo sì, ma, ma siamo al 15 di agosto e Antonio ha cioè, queste pantofole chiuse. E ti infredito come me. No, vabbè, vabbè, vabbè le, le Crocs pezzotte, vabbè. Ah. Chiaramente uh, prenotando in anticipo. Ci sono dei prezzi ultra convenienti e tra l'altro questa compagnia offre diversi pacchetti sì. anche, cioè tipo anche per le famiglie o gruppi di persone, ma quello che risulta particolarmente conveniente per diciamo, i giovani è quello che si chiama veloce e flessibile. Se veloce non sbaglio flessibile. sì, ba uh, sì. Mm, veloce, base fl e flessibile. Ba base, pacchetto base, veloce sì. e flessibile. Sì, perché? E perché? Perché non... Allora, perché in pratica ehm, comprando questo biglietto eh, potrete scegliere il, giorno, ah, sì, sì. scegliere il giorno, ma non necessariamente l'ora, cioè, quindi non state con l'ansia, esatto, esatto. come ho fatto io, mi eh. immagino che corro sì. con i bagagli e le cose, eccetera, eccetera. E più Sare e tranquilli. più fanno anche un altro pacchetto conveniente che è quello di andata e ritorno in cui voi comprate il biglietto Sempre questo però... qua, è sempre lo stesso sì, pacchetto Sì, sempre lo realtà. stesso, però compri anche quello di ritorno eh, Dove ehm, non necessariamente... Intanto io sto camminando Dai. sulle acque Non necessariamente Scusi Ma Sto parlando oh. Ah non necessariamente dovrete scegliere in fase di acquisto il giorno del ritorno ma acquistando questo tipo di pacchetto potrete tornare da lì a 30 giorni, cioè dal, dal giorno di arrivo fino a 30 giorni dopo, non so se mi l'ho spiegato. quindi stavamo dicendo che il biglietto lo comprerete il primo agosto e potrete tornare per esempio entro il 30 agosto, questo tipo di biglietto quando è indicato, quando volete raggiungere presto il centro di Londra, quindi per esempio se arrivate nel pomeriggio, e non vole... nel pomeriggio a Stansted e non volete giungere a Londra di sera perché comunque eh, il bus ci mette più tempo, ogni ovviamente... parte il... il treno? Ogni eh, 15 minuti e se invece arrivate di mattina molto presto o di sera molto tardi ogni 30 minuti sì. Però è ottimo, cioè è veramente ottimo, solo che chiaramente rispetto Posta, al bus costa, costa di più. Quindi dipende un po' dalle esigenze. Sì, cioè perché se vi riducete all'ultimo potete anche trovare dei biglietti che attratta 30, 40, talvolta 50, dipende. Sì, sì. dipende chiaramente dal giorno e da tutta una serie di fatture. Se vi siete ridotti all'ultimo e andate di fretta, eh, queste, eh, dovete per forza comprare questo perché è la modalità più veloce, eh? fidandosi chiaramente ai mezzi pubblici. Tra l'altro è semplicissimo perché una volta ha preso il vostro bagaglio vedrete che in pratica mh, per tutto l'aeroporto ci sono le indicazioni anche in italiano quindi in, sì, sì, in tutte le lingue esatto e c'è scritto proprio treno c'è scritto stagione no, se proprio no, non capite nemmeno l'italiano ci sta proprio il disegno del treno Sì, quindi veramente non si può sbagliare e la, la fermata di partenza sta in pratica a due minuti dagli arrivi degli, del, del, degli, degli aerei Sì, quindi. sì, e poi un'altra cosa cioè se cioè viagiate... anche internamente ben connesso sì, poi se viaggiate col bagaglio a mano e vabbè subito fate ma se avete il bagaglio da stiva che in genere è più pesante state tranquilli perché in realtà proprio vicino e tra l'altro ci sono nell'aeroporto chiaramente questi ascensori o delle rampe per chi soffre di claustrofobia che vi condurranno direttamente proprio allo, allo stazionario perché? perché non ci sono persone che soffrono di claustrofobia no? Oh, non è vero, non è vero, ma come? Ma perché? No, non ci sono persone che soffrono di claustrofobia. che per esempio, non allora, abbiamo Ma è un ascensore? Mamma. Oh, no. Io conosco diverse persone che uh, non entrano in ascensore e preferiscono farsi sei piane a piedi. Io sto troppo bello. Oh beh, stai troppo beh! Io so sto troppo bene! Ho detto io sto troppo bene, non ho detto io sto troppo bene! Giuliana ha i suoi accenti. Torre <ride> di torre. <ride> di torre. <ride> di torre. <ride> Però non vivo né attore del greco, né torne Va bene. <ride> Però mi piace, ci sono un sacco di bellissimi. Va bene. Mm. Altra opzione, quindi vabbè, tutto io. La mia preferita! La sua. Perché la tua preferita? <ride> sì. Non lo sapevo. Va bene. Come no? La tua preferita è il bus. Eh. Ok, no. l'opzione preferita di Giuliana è il bus, ci sono diverse compagnie di trasporto come si dice su gomma. Proprio la che mi piace di più è la National Express. Sì, sì, esatto, ma ne parliamo, mi fa gli spoiler. Ci sono diverse compagnie che collegano al centro, diciamo le più famose sono... tre? Sono tre fondamentalmente, Terravision, EasyBus e... E National Express Qual è la differenza tra queste tre allora, aziende? Allora, National Express parte sempre Ogni 15 minuti, 24 su 24 7 giorni su 7 È bello, è facilissimo, è bellissimo è Compri il biglietto Poi Io mi trovo bene <ride> Ok, non, non lavora per la National Express <ride> Però io trovo una <ride> collaborazione brava, brava. Come sono questi i bus della National Express? Belli, sono quelli là grandissimi, alti, quelli comodi, eh, quelli tipo delle gite a scuola. <ride> ok, hanno il wifi sì, sì, sì. Il uh, per caricare gratuito. Cellulare. Ah, sì. una cosa che non abbiamo detto è che con Sasa uh, Express non ci sta un limite di bagagli da poter caricare sul treno e avrete anche la possibilità di poter caricare i vostri dispositivi elettrici. Sì. Cosa eh, non da sottovalutare perché dopo un viaggio in genere uno sull'aereo sta col telefonino in mano arriva a Londra col cellulare scarico e poi orientarsi diventa un po' complicato Sì, uno effettivamente non, non sì, sa sì, dove sì, deve andare sì. perché la prima eh, comunque volta. il costo in questo caso si aggira intorno alle 10 sterline anche se si prenota un po' più sotto più o meno siamo lì se si prenota in anticipo anche si risparmia anche quindi 8 sterline anche sì, eh... si sì, no però dai no, è, buono. è buono il prezzo Capita anche, tu prima mi dicevi no, perché prima di fare il video ci siamo un attimo confrontati, io e la dottoressa qua, e, e lei mi diceva, no, nah, non è vero, però io sostengo che abbiamo anche, certe volte, eh, trovato dei prezzi anche a 18-19 sterline. Quindi, vabbè, lei sostiene di no. Quello che però è davvero conveniente, in assoluto secondo me, non so se secondo te è lo stesso, che no, perché a lei le piace fare la gita nel gran turismo. Nel... dopo, però mi ricordo una volta che tipo, arriviamo a Gatwick e il, il post ci mise tre ore. Stava traffico. Tre ore? Sì, ah! sì, sì, sì, sì, sì, sì no. uh, Vabbè, Getwick comunque... tra l'altro sta anche più lontano. Sì, ci vogliono circa. No, comunque anche da Stasted. Per arrivare al centro di Londra col bus ci vogliono 90 minuti circa, un'ora e mezza. Sì, ma se non ci sta traffico, se non ci sta un incidente, sì. se non ci sta... Quindi è esattamente azioni. il doppio rispetto al treno, chiaramente, eh. però si risparmia... Quindi Vabbè, con. però proprio, se volete risparmiare in assoluto, e voi lo sapete che non si tratta di spilorceria, ma di oculatezza, di, di sì. giusta oculatezza, specialmente se uno vuole fare le cose buone sì. e mh, vuole andare in fermo indipendentemente per viaggio, ma soprattutto per lavoro, cioè uno non li vuole buttarsi i soldi Quindi comunque eh, calcolatevi bene il tempo. Ah, stavi finendo? Volevo dire <ride> una cosa, okay. il, la migliore compagnia è la EasyBus, secondo Aspetta, me. Aspetta, sto ancora finendo di dire delle cose. Aspetta. Allora. Allora, diciamo, calcolatevi bene il tempo, calcolatevi bene il tempo, perché comunque ecco, ci vuole un'ora e mezza, prima di tutto calcolate, come fate come me, io mi calcolo sempre, per esempio il mio aereo arriva alle 9 e mezza del mattino, Giuliana okay. fa paura, allora io eh, calcolo almeno tre quarti d'ora, perché tra un eventuale minimo ritardo, e poi devo prendere il bagaglio da stiva, quindi comunque almeno tre quarti d'ora, quindi se arrivo alle 9 e mezza, prendo il bus almeno per le 10 e mezza, perché così vado tranquilla, eh. mi prendo qualcosa possiamo da spiegare bene. quella cosa Aspetta. che mi è successa. Eh, no, è questo stavo dicendo. Allora, è importantissimo che voi siate puntuali, quindi prendetelo un po' dopo, ma non un po' prima l'orario. Perché se voi ma arrivate. Cioè, che significa puntuale? Perché io puntuale, sono arrivato puntuale e poi mi sono Ma non è puntuale come in Italia, ok? Se, se il bus parte alle 10 e mezza, voi alle 10 e 20 dovete essere lì, per forza. Sì, ma proprio, me, massimo, una stare proprio al limite massimo. Sì, perché che fanno? cioè quello che è successo a me. Con rivo come un pazzo per paura di perdere sto bus, finalmente arrivo tutto sudato, così, col biglietto in mano lo trovo, io, oh, che bello, ci sta, ci sta, ci sta, era tipo, mancavano 3-4 minuti. Faccio vedere al tipo il, uh, il biglietto, e lui mi dice, no, mi dispiace, l'abbiamo venduto. Come l'abbiamo venduto? Io l'ho comprato, abbiamo venduto il tuo posto. Eh, ma perché no? Dice perché c'è scritto da contratto, che comunque voi stipulate un piccolo contratto comprando questo biglietto, c'è scritto che vi dovete presentare Almeno 5 minuti prima della partenza, perché altrimenti verrà venduto il tuo sì. posto a qualcun altro? Bla bla bla bla. E sì, che non restino dei posti punti. E quindi io sono rimasto come un baccalace cioè davanti al bus, intanto il bus è partito. Io sono rimasto come. Ovviamente, anche nel caso del bus, si, fa, uh, si ferma nelle principali. Uh, nei punti nevralgici delle strade, non mi spazioni. sbaglio. Lì si bassa a 29 punti. 20, Aspetta, 29, Sì, sì, sto parlando ancora di Serena Espressa. Ah. Eh, quindi mh, in vari punti Liverpool Street, Victoria Station sempre eh, qualcuno ha Tutti quanti firmano anche principali. a Stratford. A me interessa di più che fermi a Stratford sì. nel Liverpool Street. Quindi sì. sono sì. qui. Ah no, qui però, qui però, mi... però però aspetta, noi quante volte siamo scesi a Victoria Station perché lì prendevamo la Victoria Line Ultimate. Sì, sì, sì, subito. Vabbè, sì, vabbè. Sì, sì. cioè, no, in genere che mi anche in a me interessa. A me interessa, parlando di Stratford in particolare. Quando arriviamo di notte, mm. perché se arriviamo di notte, chiaramente eh, la, la metro è chiusa sì, e a Stratford ci sta un grandissimo eh, stazionamento dei bus, quindi sì. ci vanno poi in tutta la città. Però di notte, invece, anche nel weekend, la Victoria Line attiva fino sì, va a. Bene. Bene comunque lavora anche per la tuba di vabbè comunque eh, quindi nessuno espresso è buono poi c'è Elvis eh, Bass e Terra Terradicion è un po più spartano sicuramente qualche volta hanno lasciato anche a terra le persone perché tipo cioè, si presentano i, i clienti ma non, non, non ci sta. Cioè, mm -hmm. se, se ne sono andati non si sono presentati Insomma, è un po' più spartano. Però costa poco. Però costa poco, addirittura sulle 6 sterline. 6 sì. sterline a tratta. Però uno lo deve mettere in conto che diciamo hanno un approccio un po' più easy su queste cose. E non lo so, che ci sta da dire su questo? Questo, questo. Però quello per cui... Però quello cioè, l'abbiamo preso, eh, cioè, va bene. Non cioè, niente di, di che, non è come assolutamente quell'altro, che non mi viene in luce. National Express. E, uh, perché dice quello sembra in di un aereo su gomma, però sì. oh, tutto sommato sì, non ovviamente, ci sono alternative. Eh, ovviamente mh, ci sono scritte tutte le cose sul biglietto quando lo l'acquistate, c'è scritto esattamente da quale eh, stallo partirà il bus. Quindi non potete sbagliare, cioè, nel senso fate vedere a qualcuno, devo andare qui e vi indicheranno. Ovviamente mi eh, sono fatto male. Ovviamente, come danno fastidio le Vogliamo dire che qualora ovviamente uh, dovessero avere dei problemi nella prenotazione, possiamo anche occuparcene noi? Sì, sì, sì, sì, sì assolutamente. Se avete problemi e uh, chiaramente in un'ottica di una prenotazione, di un alloggio o anche se per esempio venite a Londra semplicemente per piacere, noi eh, possiamo chiaramente occuparci di tutto quello che concerne la biglietteria, sì. a partire dall'aereo per giungere sino al trasporto. Sì. Possiamo fare tutto, un... quindi vabbè, magari scucciate il sito oppure contattateci senza nessun problema. E poi abbiamo l'ultima compagnia che è quella più economica in assoluto sì. che è EasyBus, sì, che è della sì. EasyJet. Questa... Sì ed è quella diciamo che preferisco, un po' perché sono, diciamo, mi ricorda una mia passione, eh, mi ricorda un po' un camper. Un camper, lo sapevo, lo sapevo! Quindi è un pulmino vero e proprio, quindi non è un bus di linea, è proprio piccolo piccolo, magari quando ce ne entrano boh, 20, 20 persone, ma persone sì. una ventina di persone, ma costa Pochissimo, costa pochissimo. Anche due sterline. Sì, la, la, veramente ci è capitato non una volta, però tantissime volte di prendere i Sibassi e di pagare due sterline. Sì. Cioè, ovviamente in anticipo, o scegliendo degli orari ben precisi. Comunque i prezzi, anche se uno si riduce all'ultimo, non superano in genere i 10 sterline a tratta, anche in questo caso. E si Sibasso, come dicevo, fa fermate un po' in tutta Londra, se non mi sbaglio 29, dico una sciocchezza, 29 fermate in tutti i quartieri in pratica di Londra. Sicuramente è l'opzione più economica in assoluto, quindi se volete davvero risparmiare, Easy Bus chiusa la parentesi del bus sì, si un apre un'altra opzione, un opzione che chi tiene i soldi ma la vedete chi tiene i soldi comunque chi tiene i soldi da spendere pure io mi piace, metto, mi siedo in macchina eh, eh no perché lei ha un'idea distorta dell'auto perché dovete sapere che, che Giuliana eh, guidando io si mette lì si sente come la, la, la, la regina Elisabetta saluta io la scorazzo a destra e a manca quindi diciamo facciamo 3000 km o 200 metri lei è la stessa cosa, anche perché si addormenta dopo giusto due secondi Guardare di qua, di là, su, <ride> vabbè. Comunque, okay. l'ultima opzione, che poi in realtà non è l'ultima, ma magari è la penultima perché poi faccio una piccola parentesi. Giuliana apprezzerà moltissimo. Ti sto annoiando. E <ride> il noleggio dell'auto. Si, sì. mi si deve capire che beca, beca bel beca, casco. Un casco. Ci sono tantissime compagnie che sono presenti agli arrivi internazionali le compagnie più disparate la Hertz, poi che ci sta quella Sixth. che è, la SIXT che tra l'altro la SIXT è una delle poche compagnie forse l'unica che accetta addirittura il noleggio senza la carta di credito mm. se è importante come cosa e, e insomma eh, vi affittate la macchina eh, però ci sono delle controindicazioni per chi decide di prendere a noleggio un'auto fondamentalmente chi va in vacanza, perché a fronte magari di un risparmio con un volo low cost atterrando quindi a stastede, magari non vuole risparmiare sulla propria indipendenza e preferisce sì. quindi prendere l'auto. Ma quello che bisogna tenere ben presente è che Londra è trafficatissima, trafficata, trafficata, trafficata. Quindi, se uno non ci si organizza con un, po', diciamo, un bel piano d'azione, corre il rischio di stare un po' rimbottigliato nel traffico. Altra cosa: eh, sapevate che per accedere alla città di Londra bisogna pagare una tassa giornaliera che si chiama Conjection Charge. Questa Conjection Charge costa all'incirca 10 sterline al giorno. Vi conviene chiaramente pagarla in anticipo. Questa, questa tassa la potete fare già addirittura dall'Italia, così che se sapete che venite una settimana a Londra pagate sta tassa e, e ciao. E in più, quindi, al di là di questo costo aggiuntivo. Eh, eh, il parcheggio, il parcheggio è un danno, un danno ciclopico perché, perché ce ne sono pochi rispetto chiaramente alla quantità di auto mm, allora ci sono circa 100 parcheggi pubblici a Londra che sembrano tantissimi ma in realtà non lo sono mai perché comunque tantissime persone eh, per business stanno a Londra e eh, più quelli che ci vivono e utilizzano le auto e di questi 100 parcheggi, tra l'altro li riconoscete perché hanno una P grande su uno sfondo blu Classico, e quindi sono, sono quelli lì non gratuiti, quelli pubblici hanno comunque un prezzo nettamente inferiore rispetto a, a quello che viene, invece viene proposto dai uh, parcheggi privati eh, Comunque, no, cioè, parliamoci chiaro, non conviene affittare la macchina all'ombra. E... Cioè... No vabbè no dipende, dipende dalla disponibilità no, economica che No ma i mezzi di trasporto sono super efficienti Per me non conviene Va bene per lei non conviene eh, Però potete effettivamente pensare a questa cosa E poi c'è ancora un, eh, diciamo un altro aspetto molto importante Per chi eh, sceglie l'opzione auto Nel centro di Londra ci sono più di 700 telecamere quindi, che cosa significa? Appena fate un qualcosa di sbagliato, vi sì, so. arriva immediatamente la multa. Sì, so. Immediatamente! In più, ci sono anche. Stai calpestando i piedi. Sì, so. eh, perché intanto ho levato le Crocs e sto scalzo. Vabbè. Stasio un nome? cognome <ride> Comunque eh, eh, vi arriva immediatamente la multa Quindi dovete stare estremamente attenti E poi ovviamente dovete avere un po' di eh, manualità Perché la guida è inversa <ride> E c'è questo E eh, vabbè eh, E poi c'è un'altra cosa di cui non ho parlato a Giuliana Perché altrimenti mi diceva no, no, non ne devi parlare Avete mai pensato di fare un viaggio in camper? Le dice ogni giorno che vuole il camper, non ce la faccio più. Ragazzi, ve lo giuro su Dio. Io penso che in un giorno io ci pensi al camper almeno. almeno. 200 volte. No, no, senza esagerare. Cioè, non so se vuoi dire qualcosa a proposito. Antonio, che stai facendo? Guardo camper. Antonio, che pensi? Penso al camper! Ragazzi, Antonio, io... perché cosa sono questi soldi che stai mettendo nel salvadanaio? Per il camper! Sì, sì, perché dovete sapere che io mi sto che conservando da un sacco di tempo no. dei, dei soldi per comprare un camper. Però non è che cioè, senza gravare eccessivamente, magari su, sulle spese familiari, io ogni tanto metto pochi spiccioli in questo salvadanaio. Quindi voleva mettere 8 euro. 8 eh sì, sì, sì, sì. sì volevo mettere 8 euro. C'è lui? Sì. a 20 euro, la cambia, spende un euro e 19 euro è capace di metterli nel salvadanaio. Sì, <ride> no, no, però non è vero, adesso è da un sacco di tempo che metto veramente pochissimi soldi, però il mio sogno è quello di prendere un camper, di viaggiare in tutta Europa e perché no? Condividere con tutti voi eh, questa esperienze on the road. Sì sì no ma anche questa mia passione Cioè nel senso Cioè proprio Le modifiche che devo fare Non voglio dire che mi piacerebbe essere un full timer Però Vabbè comunque torniamo al a No no no è che volevo dire Quindi potete pure scegliere di venire a Londra E magari optare per un viaggio in camper Perché cioè venite Affittate il camper Venite a Londra E poi dopo viaggiate in tutto il Regno Unito E vi vedete le, le cose più disparate E sicuramente risparmiate qualcosa rispetto magari all'alloggio perché se ne vanno sì. magari se sì. ne andate in giro. Vabbè comunque altra opzione importante che non, non avete ancora detto è eh, lo shuttle. Tu arrivi, puoi prenotare a uno shuttle mentre sei ancora in Italia che sarebbe una, una navetta, un, un taxi condiviso eh, oppure privato. Eh, come si dice in italiano l'NNC, noleggio NOLIGIO PON CONDUCE, NCC eh, Ok, ok, comunque eh, potete prenotarlo in anticipo oppure arrivate lì e ci sono anche queste compagnie lì fuori agli aeroporti che aspettano proprio di eh, trasportarti e costicchiano Di musa che tranne un si Sì, costicchiano, <ride> inizio, sì, costicchiano sì. secondo me intorno alle 50-60 sterline sì, sì, la tratta, poi dipende ovviamente da dove dovrete andare da dove si trova il vostro alloggio eh, però è comodo, indubbiamente sì, sì, sì, assolutamente. Sì. Vabbè, penso che cioè, l'ultima abbiamo... volta ho capito che pioveva, pioveva tantissimo. E eh, noi... Noi chi, scusami? Io, con i miei soldi. No, no, noi chi, Fammi capire. Io e te. Io e te abbiamo piato il, no, il sì, noleggio via. con Con, stavamo a Parigi, stavamo. E che cambia? Eh, no, no, che non stava con me quando è avviata a Londra no, no, il no, tassi. No, pioveva, non pioveva. Eh, eh. Guardate, no. eh, guardate, falsa. Guarda. No. Mm, abbiamo cercato di riassumere in 30 minuti di video. Vabbè ah ma ci siamo fatti una chiacchierata. <ride> Tutti quelli che possono essere possi i possibili uh, collegamenti tra Stansted e il centro di Londra Ok posso fare una domanda per i temerari che sono giunti fino alla fine di, mi questi... piace, <ride> di questo video Mettete mi piace, iscrivetevi, attivate le notifiche Ma vi siete iscritti a questo ah, canale? Ah, Avete sì. messo mi piace E che vi costa E che, vi... <ride> che vi costa No e soprattutto ma al di là delle questioni di Londra di che vogliamo parlare? Cioè, vogliamo parlare di campe? Vedete, vedete, è un'ossessione! sessione! No, oh, non lo so, vogliamo parlare di marketing, di... queste um, uh... belle Londra! Sì, vabbè, ma anche, capito? Cioè, posso fare tante playlist diverse, magari metto, parliamo un po' di come fare business online. Vabbè, insomma, fateci richieste. Sì, sì, nel senso... Oggi, di qualità è come, come si diceva, otteng e todung, è Ragazzi, ci vediamo. Ciao! Vuole staccare? Si è Saluta. scocciata! Saluta! Saluta Antonio! Aspetta <ride> come faceva! Saluta Antonio! Ciao ragazzi! Ciao ciao!